zombie apocalypse buongiorno ragazze buongiorno a tutti e a tutti nuovo video di, del buona domenica a tutti ovvero eh, un video vlog barra chiacchiericcio come state voi? spero bene e niente dunque oggi è la festa del papà auguri a tutti i papà e anche auguri al mio papà auguri Teti auguri Sydney auguri ti voglio bene e niente che dire oggi eh, lo festeggio con grande felicità anche se non è facile festeggiare però io le voglio bene in che senso non è facile festeggiare la festa del papà per me perché non voglio dire troppo ma neanche troppo poco mi manca perché è in America però ogni tanto lo sento per via di questa piattaforma qua ovvero youtube perché mi commenta mi scrive all'ovvio baby non so se voi avete mai notato eh, questo commento ma io che sono la sottoscritta la sottoscritta di youtube lo noto sempre quindi è, è vero sì grazie se tu sei la figlia è ovvio che lo noti sì è vero però mh, Molte non potrebbero conoscerlo questo signore. Io lo conosco perché mio padre, ma va. Sto dicendo una cosa scontata ma reale. Io sono realistica in certe cose, quello che voglio io. Quindi, niente, scusate la Mut. A proposito, PS, PS, PS. Se mi vedete in pigiama, e eh, vedete che sono in pigiama, aspettate, sono in pigiama e eh, eh, con i pantaleggings, perché. Non si vedete neanche l'altro telefono che ho, vabbè, sto registrando con un altro telefono, ma non ci importa niente di quello che sto dicendo. Comunque, eh, sono in pigiama, c'è il pantalekens che non ho voluto togliere ieri perché avevo troppo freddo, questo è caldissimo. E di quelli che ho costato al mercato di Palau, ovvero quelli che sono costati 5 euro. E vabbè sono in pantofole sono tenuta a casa e più c'ho pigiama però siccome avevo questo pizzichetto qua questo biciucco come si chiama lui vabbè questa molletta chiamiamola col suo vero nome molletta non biciuc, vabbè e, e nulla semplicemente mi sono messa questo fermaglio qua questo laccio qui perché eh, non è un laccio è un legacapelli elastico che si è tutto slabrato però sal, sl, aiuto, slabrato eh, però almeno riesco a tenerli non troppo sciolti, è vero, è sciolti, ma quando non sono troppo disordinati oggi li ho tutti annodati, mezzi schifosi, quindi cosa ho detto? Faccio una bella e eh, me li unisco tutti e ciao proprio è buona lì, perché erano troppo, sembra una scappata di casa ragazze mie, sembra una scappata di casa, quindi ho detto no ci tengo a tenermi almeno un po' più decente, decentemente possibile quindi ho detto o mi tengo i capelli tutti da strega oppure me li da strega <ride> no vabbè è così ragazze oppure me li do una bella tomata, li metto a posto, li unisco tutti li unisco tutti, li metto una cipolla un qualcosina anche se la cipolla fa un po' mm è Bruttina, ma <ride> beh, peggio di così non si poteva andare. L'ho tenuti così per fare almeno questo video. Che, che riccio come lo chiamo io e niente, ragazzi Questo era per dirvi semplicemente che ho voluto fare questo video per parlare un po' con voi. Piuttosto, non so che ne sono, ah, quasi mezzogiorno. Arriviamo alle 11. E poi sono mezzogiorno, ah, no, le 11 sono già. Che cacchio sto dicendo, sono le 11.50. 51 sì, a mezzogiorno mia nonna sarà già qua già, già, già me lo immagino che mia nonna sarà qua ah, perdonatemi le sopracciglia ma non ci posso fare niente anzi potrei farci qualcosa, ho lavato la faccia ma non mi sono truccata perché non mi imbelletto per così poco per stare su, vabbè mi potrei imbellettare quando voglio fare video get ready with me, ovvero mi preparo con voi però Oggi non l'ho voluto fare, quindi il resto così come sono, tanto chi mi vede, a parte voi, vabbè, lo so, se entro su una piattaforma come YouTube mi presento, devo essere almeno più il presentabile, più presentabile possibile, se no, non c'è niente da fare, meglio non mi presento, questa è così mh, poco ordinata e poco, eh, vabbè, aggiungiamo una cosa, devo farmi anche la doccia, non ho fatto neanche la doccia, di solito la doccia me la faccio prima di iniziare tutti i video che devo fare Ma questa volta ho fatto un'eccezione, solo perché volevo parlare della festa del papà Perché oggi appunto è la festa del papà E ho detto, vabbè che è tutto marketing Però marketing o non marketing, ho voluto fare gli auguri a tutti i papà in generale Perché solo mi dirittano dai eh, E niente quindi, tutto sommato, eh, sono contenta che oggi sono riuscita a fare questo video, perché domani non so se riuscirò a fare video, perché domani devo, devo fare altro, non vi dico cosa perché sennò eh, non lo so cosa potrebbe succedere, quindi oggi, domani devo fare un'uscita. Dove vai? Non ve lo posso dire perché mio nonno non vuole, ma non è che non ve lo posso dire, perché ve lo potrei anche dire, però preferisco dirlo quando ritorno perché così è meglio per voi. Eh, ehm, sì, non è che è meglio per voi, insomma, preferisco dirlo quando sono ritornata, semplicemente eh, quando sono guarita dall'intervento ai denti, non è sicuro, forse neanche mi interverranno, forse prima la visita... E poi se vedono che non, a stare, che non riesco a stare seduta sulla poltroncina del dentista, eh, allora mi dovranno, se mi dovranno incidere o faranno appunto l'anestesia. E eh, grazie, sì, l'anestesia per, per forza di cose che faranno l'anestesia. Però almeno mh, se vedono che si complica la situazione, allora mi ricovereranno Se no, non lo so ragazze. Speriamo, sperando sempre che il nostro signore cioè, mi assista Perché è quello che io mi auguro che il nostro signore mi assista Perché se no così veramente Già c'ho paura io Non ho paura del dentista Ma di come dovranno incidere Non so neanche come cavolo incideranno Sulla mia gingiva Perché c'ho del marcio, marcio Tra il dente che si è rotto Perché è un dente qua in fondo che si è rotto Vedete questo piccolo nocciolino che si vede No, Non si vedrà mai nulla Vabbè, questo qua che sto toccando è una nocciolina, una nocciolina gengivale, mm -hmm. sì, tanto per intenderci, e attraverso questa nocciolina dovranno intervenire a incidere, no, adesso non sono un medico, non sono un dentista, ne so per, per, ben poco, però a quanto pare eh, se qualcosa va storto mi ricovereranno punto, finito lì, però per il momento io non so niente, quindi... E dove vai? Mm, appunto non ve lo dico perché l'ho già detto l'altro giorno pare che l'abbia detto anche oggi, oggi questo di, ah, ieri e, però se vabbè ve lo dico vado a Sassari ormai ve l'ho detto però se vado a Sassari non lo so se ritorno subito o se è, è, è trattasi di un momento o boh, magari il suo momento sarà buona e ferma ma non ne ho idea perché i denti sono non vi voglio dire cosa sono, sono di. stiamo per dire una brutta parola! Sono orribili, non voglio dire cosa, ma sono orribili, ragazzi! Perché i denti sono veramente tremendi! Sono tremendi i denti, ecco perché vi dico sempre che i dentisti sono bravi, ma c'è poco di bravura, non c'è paura che tenga se uno ha paura di vedere una cosa incidere, vabbè. Non ci voglio pensare, non ci voglio pensare, perché voi direte, dai che andrà tutto bene, sì, lo so, mi, mi direte voi che andrà tutto bene, bisogna vedere fin quando andrà tutto bene, e, e se no cosa, cosa, cosa, su cosa interveniamo se non, se non c'è speranza di andare tutto bene, di andare tutto bene, esatto, se riesco a parlare qualche volta. E quindi niente ragazze. Io mi auguro tutto bene perché altrimenti non sarei proprio. Già, sono già più di tre settimane che sto con questo utente a lotta. Con questo utente lotta, e poi ho le radici marce che sono da togliere. Ecco cos'è il fatto. C ho le radici marce. E devo togliere la toglia, quindi devo ripulire tutto, insomma, un casino c'è dietro a questa mia bocca a questi miei dentacci. <ride> Già, io rido, ma c'è poco da ridere. Sto traumatizzando sulla situazione, quindi, tutto sta il fatto che, ehm, sì, domani sarò a Sassari. Molto probabilmente, sì, perché domani è 20. Quindi, lunedì 20 marzo, eh, mi dovranno. In non so cosa ancora mi andranno a fare o a visitare, o, Visitare, sì, certo sarà così visitare, però boh, sono già tre settimane, più di tre settimane che sono a lotta prendendo l'antibiotico per sgonfiarsi sta roba. Poco fa, poco fa ho preso la, come si chiama, i fermenti lattici presi in farmacia che sarebbero, come si dice... Sì, già siamo capiti. I fermenterati ci sono quelli che servono per stare un po' meglio l'organismo. Già, lo già lo sapete anche voi. Se volete ve li faccio vedere. Aspettate un secondo. Sono questi, mi guardate, ragazzi. Fatemi consigliare dal vostro farmacista, saranno super buoni. Anzi, A me piacciono da morire. Però devo prendere uno passato dopo una mezz'ora. Credo che sia così. Poi caso mi farò dire da mio farmacista di fiducia perché ne ho tanti sono tutti bravi, professionali, nulla da dire professionisti anzi da e questa è la situazione questo è quello che prendo ogni tanto dopo l'antibiotico guardo di là perché se arriva mia nonna devo smettere quindi vado cambio location perché lei non si vuole ripresa quando non deve fare video spesa, comunque niente questo è quello che mi hanno dato da prendere dopo l'antibiotico, ma io lo prendo anche quando non c'ho più l'antibiotico perché so che mi fa bene per l'organismo. Va bene. Punto. Allora. Scusate, ragazze. Ma l'ho messo nel, nel, nel, nel come dire nel cassetto delle medicine perché è meglio così, almeno so dove l'ho messo e ve me lo trovo dove allora, che sono quasi mezzo giorno, aiuto devo chiudere devo fare prestino non ho fretta però ho eh, da evitare che a me non si veda in telecamera devo, devo stringere allora che sarà un po improbabile <ride> comunque sì alla fine sono contenta che mi tolgo questo dente che poi non ce n'è più però mi tolgo le radici e così la mia bocca non fa più brutto odore è brutto da dire ma c'è del marcio da queste parti quindi in qualche modo vi devo sbrigare già, guardo l'orario perché è importante niente ragazzi questo era tutto, già 12 minuti che registro e, 4, e 35 secondi quindi un bacio buona festa del papà a tutte e a tutti youtuber, non youtuber, quello che è e ci vediamo mm, al mio ritorno da Sassari e quindi non lo so quando torno perché non ne ho idea però spero che non mi no. perché non c'è proprio voglia di, di stare in ospedale io non mi piacciono gli ospedali, devo dire la verità ma credo che ne, a nessuno piacciono però niente, buona domenica a tutti se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su un commentino like e dislike, quello che volete voi e ci vediamo al prossimo video iscrivetevi, attivate la campanella e seguitemi su tutti i social instagram, facebook e tiktok Ciao! E su Twitter anche! Ciao! Buona domenica! Ciao! Buona festa del papà! Ciao!